Ciao a tutti in questo nuovo video, sono Steve, siete quelle che mi vi detto, sono chi siete. Eh, ho, sono in questa pagina sito web Lulu perché vi devo far vedere una cosa che sarebbe meglio prenderlo il 25 dicembre, farlo ordinare che ci mette 6-7 giorni oppure se lo volete ordinare pure adesso cioè uguale per me non cambia niente però cioè le uvuela cioè eh, noi cercheremo una cosa che si chiama il calendario dei tuoi toi vabbè sogni adesso non so se ho scritto toi proprio la toi se l'ho scritto toi bene ho fatto una cosa sensata scritto eh. su scritto invece tuoi Dire che non ho fatto una cosa sensatissima, ma può darsi. Allora, qua dite mm, no. Andate su questo poi, finché ok. Si sta Il link lo trovate qui sotto oppure andate su Lulu. Secondo me lo trovate meglio. Il calendario dei tuoi? Oh no. Questo tuoi i sogni bene bene cioè volevo mettere poi Stefano la carpia perché chi è eh, chi l'ha scritto non so adesso se si leggerà però penso proprio di sì eh, non penso però nel retro nel retro eh, non l'ho scritto io ma l'hanno scritto la Lulu ha scritto questo eh, questo vabbè cioè potrebbe, potete pure scrivere cosa basta che lo fate un login scrivete le recensioni che vi pare più sensata me eh, è sensantissimo, eh, però eh, io vi dico se lo dovete comprare eh, questa cosa non so se si vede bene ma ve la faccio vedere meglio qua il calendario dei tuoi sogni e se mai ve la faccio vedere meglio qua 12 mesi basta sei tratti in una basso fantastico qua potete già intravedere qualcosa però può darsi che lo censurerò può darsi che no perché non vi voglio spoilerare niente non sono mai stato uno che spoilerò eh, non lo voglio mai essere ok apro ah, eh, questo sarebbe dreams che vuol dire sogni il eh il, voilà. io mi sto imbambolando ragazzi perché ho un no, non c'ho sonno. devo fare altri due video eh, il calendario il calendario dei tuoi sogni 12 mesi vai Steve Petrino basso fantastico Stefano la Carpia secondo me devo parlare con la mia ragazza un attimo il retro se lo volete vedere ma io ve lo faccio vedere e boom boom ah, no no no no Abbiamo fatto un errore Questo è quello Buon prossimo anno Tutto il calendario è stato progettato Da Stefano carpia per i suoi fans eh, Intanto ringrazio un botto da Lulu Che mi ha dato questa opportunità eh, Spero che questo video vi sia piaciuto tantissimo Ciao